wow incredibile la quotazione dell'oro ha raggiunto oggi 47,4 euro al grammo è la quotazione dell'oro più alta mai raggiunta da quando l'uomo ha inventato l'oro se così vogliamo dire cosa succede perché sta accadendo questo tutto è cominciato dalla crisi tra USA e Iran. Queste tensioni geopolitiche hanno spinto loro verso l'alto. C'era una forte paura di demoscopio di una terza guerra mondiale. Subito dopo c'è stata la Brexit, con l'uscita definitiva e ufficiale della Gran Bretagna dall'Europa. E anche questa azione ha destabilizzato un po' l'economia mondiale. Non abbiamo fatto in tempo ad assorbire queste notizie che il coronavirus è sulla bocca di tutti. Tutti ne parlano in tutto il mondo se ne parla e tutto il mondo ha paura e quando c'è paura l'economia mondiale subisce dei forti rallentamenti dei duri colpi sta di fatto bloccando le esportazioni di prodotti dalla cina quindi il mercato cinese sta subendo fortissimi e duri colpi questo incide e influenza il mercato mondiale e l'economia mondiale. Quando accade questo, gli investitori che devono gestire il portafoglio, miliardi di dollari dei loro clienti, spostano tutti i soldi sul bene rifugio per eccellenza, l'oro. Da sempre è stato infatti considerato il bene rifugio dove mettere i propri soldi quando l'economia mondiale non si sa da che parte andrà e giorno dopo giorno l'oro sta battendo e distruggendo i record dei giorni precedenti. 47,4 euro al grammo, è una quotazione mai vista, è incredibile. Quindi cosa conviene fare in questo momento? Conviene comprare oro? È un buon momento per investire? Io direi di no. Quando si è in bolla, ossia, quando un titolo cresce così velocemente non è mai consigliabile investire in quel momento perché potrebbe essere tardi. Non sappiamo quando finirà la paura dei mercati mondiali, ma una cosa è certa: il mercato è umorale ed è influenzato dalle emozioni che si provano a livello mondiale, è basato sulla paura e non sui fatti reali. Questa paura potrebbe svanire dall'oggi al domani e il mercato ristabilizzarsi ed è molto probabile che accada questo perché è salito troppo velocemente, l'oro è cresciuto troppo in fretta e quando succede questo, generalmente dopo si ha una situazione di assestamento con un ritracciamento dei, dei prezzi quindi tenderà a riscendere il mio consiglio vero è quello invece di vendere oro se si ha oro fisico in casa che non si usa più quindi dei vecchi gioielli messi in un cassetto a prendere polvere questo è il momento ideale per venderlo se avete oro nelle cassette di sicurezza lì da anni accumulato regali di battesimi di comunioni gioielli che neanche vi ricordate più questo è un ottimo momento per monetizzare, non per bisogno, non c'è bisogno di vendere perché si ha bisogno di quella liquidità, ma semplicemente perché è un'ottima azione finanziaria. Il tiro dell'oro è record storici da sempre, il vostro oro è un asset vero e proprio che ha acquisito valore nel tempo e questo aumento di valore si materializza quando avviene la vendita, altrimenti è solo un guadagno potenziale quello che avete nel momento in cui invece effettuate la vendita dell'oro allora in quel momento state concretizzando l'investimento fatto quindi senza neanche saperlo negli anni avete creato un piano di accumulo di oro e adesso è il momento per uscire e incassare la rendita incassare il guadagno incassare la vittoria in questo momento vendere oro accumulato tanti anni fa significa vincere un quantitativo di, di soldi inaspettate e totalmente eh, fuori ogni regola per quanto riguarda il mercato finanziario nessun altro titolo ha avuto un incremento così veloce con questo video è tutto alla prossima ciao